Ciao a tutti, sono Marco Bova, sono un giornalista e autore di questo libro, Matteo Messina Denaro, Latitante di Stato, che verrà presentato il prossimo 19 novembre a Casalecchio di Reno nell'ambito del festival Politicamente Scorretto. L'incontro dal titolo La letteratura indaga i gialli della politica si svolgerà a partire dalle ore 15 alla Casa della Conoscenza e sarà moderato dallo scrittore. Carlo Lucarelli, sarà un'occasione per dialogare sul dietro le quinte di questa caccia fallimentare che prosegue dal 1993 e scoprire le ragioni per cui il nostro Stato non riesce o non vuole arrestare Matteo Messina Denaro che è l'ultimo custode dei segreti della stagione stragista.